i dispetti ad Anastasia Anastasia Anastasia ti devo dire una cosa vieni con me vieni, vieni. ma Anastasia calmati non, io, non le rompere niente perché giuro che esco vado al toys e le compro il toys intero eh smettila di fare i dispetti a tua sorella e di farla arrabbiare perché domani tu cosa dovrai iniziare? cavallo cosa? cavallo domani inizi il dress a cavallo e se continui così a cavallo non ci vai one eternity later Sembrate quasi due sorelline normali Che vanno d'accordo Tu vabbè sulla schiena di tua sorella st Stai facendo merenda? Ah oh, che carina Gli dà anche la merendina Ma hai visto è brava tua sorella? Eh, Ti sta dando anche la sua merenda Sì lo so che ce l'hai anche te Però intanto lei si ti sta offrendo la sua Brava amore Bravissima Non litigate più eh Vabbè okay. Oh, finalmente vi siete calmate. Avete fatto pace? No. Sì. Cosa hai detto? Sì, sì. Siete tranquille e non litigate più? Sì, sì. Allora, se siete tranquille e non litigate più, vi preparo una merenda super! La crostata alla Nutella! Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. <ride> Contenta? Leggermente contenta, però non vi voglio più vedere litigare, d'accordo? Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, va bene, vado a farla. Appena sento che litigate, interrompo la preparazione e butto tutto nella spazzatura. perché non sei più mia amica. Perché non è più tua amica? per caso, niente, non caso, di può fare. No, no, gli scherzi si possono fare, anzi. A dopo, hour later. eccole qua le mie bambine che non hanno più litigato. E come promesso, è arrivata la crostata alla Nutella. Com'è? Mangiata davanti al piatto, Anastasia, ah, perché altrimenti ti cade tutto: è buona? È uscita bene? Pensa che ti sono usciti anche i baffetti bianchi. <ride> anche a te, brava, avete visto non litigare? Che ha i suoi frutti. Mm, adesso la mangio anch'io. Deve essere squisita. Sono stata brava? Eh? Sono la mamma più brava del mondo Non ho capito, scusa Scusa, aspetta Non ho capito Cos'è che hai detto? Cos'è che hai detto? Sì so Sì? Sei sicura? Sembrava di aver sentito un no Ragazzi, mi sembrava di aver sentito un no da parte di Anastasia Confermate Perché se confermate Non farò mai più una crostata alla Nutella per Anastasia Scrivetemelo nei commenti Mi raccomando Bimbe basta! Mi sì. avevo fatto sì. la crostata, mi avevate promesso che non litigavate e poi, più. che stavate stava in... litigando. Okay, ok, brave. Allora, Vanessa, uh -huh. domani devi andare a centro estivo. A Ippica. sì. Cavalli. Per Ipica la prima Ipica volta calopperai un cavallo. Cavalcherai un cavallo. Uh -huh. E quindi è ora di andare a nanna. Uh -huh. Avete sonno? No Tu sì? No Ecco Fatti, allora guarda Vado a dormire Vai a Ciao. dormire E tu Anastasia invece vieni con me Andiamo all'accidenti no. Buonanotte amore A Ma domani Domani mattina ti devo svegliare presto eh? Non sei più abituata Quindi cerca di sollevarti dal letto Vai, Il via. prima possibile Ciao Ciao vieni, Prepariamoci per la nanna Prendi lo spazzolino. E noi domani cosa facciamo tutto il giorno da giochiamo. sole? Giochiamo. A nascondino, uno, uh. due, tre, sole, poi giochiamo a catti. Wow. Oggi Possiamo fare la lotta con i cuscini. Possiamo fare la lotta con i cuscini. Sì. Domani Giacciamo. mattina dobbiamo uscire, anche io e te e Daniel. Facciamo anche la lotta con i cuscini, ok? Sì, non è che mi piace sì, molto perché... la lotta con i cuscini, però è vabbè. È che, che sei mm. in faccia, pum pum pum. A me? Mm. E tu mi picchi a me? Si è capace, si, si possiamo so giocare? possiamo giocare anche con Daniel quando Vanessa sì bravissima amore adesso andiamo piano piano in silenzio a mettere, mettere il pigiamino e poi a Nanna ok? eh? dai? dai? vado un attimo in camera a cambiarmi. Tu dai? dai? dai? dai? dai? dai? dai? dai? dai? Mani, hai messo il pigiamino? Ma, cosa hai male? Cosa hai fatto! Niente, niente Torna a dormire, torna, torna, torna No, torna a dormire Niente, niente, niente di niente No No Perché? No, no, no no. a vedere cosa hai fatto Niente, le ho di capelli Cos'hai fatto, Anastasia? Cos'hai fatto? Ma sei matta, se ti tibet... Oh. Ciao. Ciao dammi quel caso cosa? Dammela? No, no, ma è mio, mio. Eh no. Ah! ma no, no, no, no, no, no, non ti devi preoccupare. I capelli crescono, cresceranno di nuovo. E. cosa avete fatto? non vi rendete conto? Ma non, non sono, stata io, è stata lei. No, è stata lei. No, no, è stata lei. Giu lei. giuro, guarda, ma è stata. Lei. È stata litigate tutto il giorno quindi mm. è molto è più lei. probabile è che, stata che sia stata lei, è è è lei. questi capelli? Eh, oh. niente sono i capelli io. tuoi miei, miei miei miei perché ho avuto uno spavento prima prima mi sono spaventata tantissimo mi sono caduti i capelli oh. no vabbè no vabbè no vabbè no dai no no non no, guardare non guardare no, no. No, ma non, non devi andare allo specchio perché si sono rotti tutti gli specchi prima Perché sono ingrassata in questo ultimo quarto d'ora mentre tu dormivi Ho mangiato come un maiale e sono ingrassata, mi sono guardata allo specchio, sono esplosi, mi dispiace La mamma è diventata brutta Ok, Comunque, va bene, niente. so che mi avete tagliato i capelli No, no, no, no, è... ma vai uno... ma no. no, no, no, basta, basta Ehi, ehi calma, no. calma, calma, calma Adesso no, mantieni... No, no. mantieni la calma, mantieni... ma stai bene? eh? Cioè, hai solo un buchetto qua, ma stai bene, stai bene, stai bene. Grazie! Aspetta perché lì c'è la forbice e vi fate male, state attenti. No, ma comunque guarda, tempo un mesetto e crescono, eh. Ma comunque ci sono questi tagli moderni che si usano un po' più corti, un po' più lunghi, un po' rasa. Dammi la forbice che è mia, questa, che poi ti rischi di far male. E quindi, niente, boom, Dove non ma da nessuna parte? No, domani devi andare perché ho pagato un sacco di soldi per Vabbè, una... niente, ma tanto i cavalli non ti conoscono anche se ti vedono con i capelli un po' strani, fa niente. No, però, dai, veramente. Mamma mia, non potete fare mai niente. No, oh, ma guarda che il taglio è bello, eh. Vane, non è vero che non sappiamo fare niente. Il taglio è carino, è bello, eh, anzi, quasi quasi me lo faccio fare anch'io da Anastasia. Anastasia. Ma tu sei una parrucchiera nata. Vabbè, io non vi ripargo più la parola. Ciao. Dai, Vane, non fare così. Capita, non l'ha fatto apposta. Lo sai che non è tanto a posto, tua sorella? Dai, non ti offendere. Poi... E se ti tagliano tutti i capelli, sei felice. Io sarei felicissima se mi rasassero eh... i capelli. Perché, guarda, col caldo non c'è taglio migliore che un taglio ta... No! Dai, su. Bye. Sì, mamma mia, vero? Mamma. Mia. Su Vane, vieni qua. Vane, alzati un attimo. Alzati un attimo. Alzati un attimo. Dove è finita? La la la la la è una ciocca finta. È una ciocca finta. Ti abbiamo presa in giro. Ti ricordi quando hai finto di svenire in sauna e hai fatto spaventare me e tua sorella? Ecco bene, questa era la nostra vendetta. Quindi, da ciò che era finta, ti abbiamo fatto uno scherzo. Ma guarda, ma dai, ma secondo te tua sorella ti tagliava i capelli? Sì, probabile. Infatti. Adesso a dormire, che domani ci si sveglia. Presto, presto, presto. Stai ferma con questa sì. forbice che sennò ti taglio i tuoi ed è pericolosa. Non giocate mai con le forbici che vi fate male. Dai, bimba! vabbè che venire per il cavallo perché non mi vedo te. più. Ecco, brava. Stai con i cavalli tu. Alzati. Ah, avete visto ragazzi che brutto scherzo che abbiamo fatto a Vanessa? Eh, chi la fa l'aspetti, ma io glielo avevo promesso, eh? Il giorno della sauna. Avete visto il video della sauna? Se non lo avete visto andate subito a vederlo. Comunque il video finisce qua perché domani bisogna alzarsi molto presto perché Vanessa inizia il grest e va a fare ippica. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e, e lasciate e... quel in su yeah, yeah!